Politicamente scorretto io ci vengo da molti anni, Come dicevo a, a Davide Montanari che sono, sono tornato a casa mia, cioè, questo, è, questo è un luogo in cui sto bene, ho, ho fatto tante cose, ho fatto spettacoli teatrali, ho, ho partecipato a dibattiti, c'è sempre un grande interesse qui, ma perché eh, questo è un luogo come dice anche la parola, la casa delle conoscenze, è anche un luogo dove eh, inevitabilmente si incrociano esperienze diverse, no? che però si uniscono in un unico filone, che è quello della, diciamo, delle resistenze, delle, delle nuove resistenze. Sono resistenze alle mafie, sono le resistenze ai sopprusi, alle violenze, alle torture.